Voga 2015, giorno 19. L'argomento di oggi è qual è la tua attività sportiva preferita? Che sport pratichi? Ehm, dunque, virtualmente io pratico in questo periodo soprattutto il sollevamento forchetta, ma pur essendo campione regionale temo che non rientri nella categoria delle attività sportive. In passato ho fatto judo come attività che mi permetteva da una parte di fare palestra, visto che in sala d'armi facevamo 40 minuti di riscaldamento con corsa, piegamenti eccetera e solo 20 minuti di uh, attività di arti marziali e successivamente quello che ho cercato di fare nell'ultimo periodo, soprattutto l'anno scorso, è stato di fare un pochino di bicicletta, mm, soprattutto perché avevo l'intenzione l'idea di cercare di abbattere un po' il costo del carburante della macchina, spostandomi la mattina dove possibile in bicicletta. Non fosse che ogni settimana la bicicletta era la vecchissima bicicletta di mio padre, mi tirava fuori un danno e si rompe la catena e si rompe il pignone del cambio e mi si piega una ruota e mi si rompe l'ultima cosa che mi si è rotta è la forcella del freno, è una bicicletta di 40 anni, obiettivamente. Però, eh, se io per risparmiare 20 euro di gasolio alla settimana, dovevo spenderne 30 alla settimana sulla bicicletta, ho detto c'è qualcosa che non quadra. Quindi sto mettendo da parte i soldi per comprarmi una bicicletta nuova, quella lì è messa da parte, e, insomma, rimane un ricordo, ma amen. E... Ho tentato di fare cardio-fitness, c'era un mio cliente che aveva aperto una palestra che apriva la mattina molto presto, alle 6 del mattino. Ehm, era una cosa utile la possibilità di poter fare un pochino di tapirulane e un pochino di cyclette la mattina presto, prima di cominciare la giornata, perché poi nell'arco della giornata mi è difficile riuscire a svincolarmi dagli impegni lavorativi, e ehm, ho provato a fare palestra la sera per scaricare l'attenzione. Ci ho provato un paio di volte, ma arrivo alla sera troppo stanco, mentalmente e fisicamente, per ehm, fare anche quel poco di attività di cardio-fitness, per cui questo. E voi, invece, fate un'attività sportiva? C'è qualcosa che fate o che vi piacerebbe fare? Fatemelo sapere con un commento, e naturalmente ricordate di fare pollice in alto, iscrivervi e condividere. Ragazzi, sono Grizzly, questo era il giorno 19, noi ci vediamo domani con il prossimo vlog. Ciao a tutti!